Il 6 di de febbraio del 2019 in Sardegna, i pastori pensarono a protestare per il prezzo della lecce, considerato demasiado basso. buongiorno da Villacciuolo. Ecco qua, questo è il nostro lavoro. La casa dello sono di, la fondo. E terra! E no. no. no. no. sono con voi. Le reclamazioni conduzono al blocco della produzione de di queso. Cada giorno, i creatori stiravano e donavano un litro di lecce, grabandose con i sui mobili e compartendo le immagini e i video in le redes sociali. Da questo accontentimento, molti altri pastori si juntarono alla reclamazione per chiedere il respeto del loro lavoro. Desde este acontecimiento, muchos otros pastores se juntaron a la reclamación para pedir el respeto de su trabajo. La protesta encontró mucha solidaridad. Los manifestantes obtuvieron la cercanía no solo de la gente común, sino que también de los dos equipos más importantes de la isla. <risa> Intressatamente alle manifestazioni, inizialmente solo pacifiche, si accompagnarono episodi sporadici di violenza. Oggi decido io che regalare il mio latte ed è decisamente la Ufafogna. Lei? Certo? I centinelli, la protesta Le dobbiamo mettere eh, per valutare le nostre due volte Valiare, no. Anche questa è la forma di protesta prima hai paura in più, no. ma El 8 de marzo, en Sassari, después de un mes de protestas y numerosas tratativas entre pastores, industriales y el gobierno italiano, se llegó a un acuerdo que ha llevado, por lo menos temporaneamente, al final de las protestas. El acuerdo establece un aumento del precio de la leche de oveja hasta los 74 centésimos cada litro.